Grazie Presidente, eh, questa mozione va ad affrontare le problematiche che abbiamo vissuto in quest'ultimo periodo legate comunque alle condizioni atmosferiche, sappiamo che il gelo, abbiamo visto quanta neve ha fatto in quest'ultimo periodo, ha pesantemente danneggiato alcune, alcune moltissime imprese agricole che operano nell'area di Roma Capitale, nello specifico la Col di a causa di diverse ondate di gelo ha stimato i danni in alcuni milioni di euro. Ecco, eh, noi vogliamo un intervento, vogliamo sensibilizzare eh, la sindaca di Roma affinché intervenga presso il governatore della Regione Lazio per dare supporto a queste imprese che hanno la necessità di ripartire e hanno subito appunto questi gravi danni. Ecco, la Regione Lazio dovrebbe al più presto individuare gli strumenti di sostegno adeguati necessari al ripristino dei terreni agricoli danneggiati ecco, eh, a causa del gelo, ovvero la compensazione delle gravi perdite di reddito subite dalle imprese. Grazie,